Shaman ok, bring a tell your love, A love from above Hakuna Matata Ragazzi Hakuna Matata Ragazzi Hakuna Matata Ragazzi Hakuna Matata Ragazzi Hakuna Matata Ragazzi Hakuna Matata ragazzi. E siamo qui signori sulla terza episodia di Clash Royale, sì Ebbene sì ragazzi, siamo arrivati qua Nel chest opening più grande d'Italia Allora, non è male Ve lo dico, non è male ragazzi Non è male, non è male Rocket, Rocket Rocket, Rocket, Rocket, Rocket. Dai, dai, dai, dai, dai, dai Lo butto giù Mortacci tua Fottuti hit Meno 31 coppia e 2 Fottuti hit La sfiga Quando ci si mette No Rocket lì Golem qui Bene Tutto procede alla grande raga Come lo fermo sto golem Come lo fermo il gol Come lo fermo il go? Come Pronto Dai ma il cavaliere Questo grandissimo dove va No ragazzi sto perdendo miseramente Qualsiasi partita Eh well played Eh well, well played Fanculo va Non ho truppe eh ve lo dico non ho truppe per difendermi Non ho truppe Non ho truppe ragazzi Non ho truppe Non ho truppe Porca troia non ho truppe Guarda quegli scheletrini oh Raga, ma come fa. come faccio? Come faccio? Come faccio? Ma ha devastato l'ano. Sto trovando i mostri, sì, certo. Ma proprio il mio deck non è proprio fattibile. Non, non, il mio piccolo deck non ce la fa in questo Intrangente in, Che c'ho? No, no, no, mi sta di. <ride> Niente, è più forte. Lui è molto più forte di me. Lui è decisamente troppo più forte di me. Se ne. Dai, tripla strega, quadropla strega 78 streghe Ma gliela togli quella tesla di merda? O continuiamo? Ah Ah, grande bomberone Niente. E qui non è facile, regà La decisione qua non è facile Mi servirebbe Mi servirebbe questo Dai, la... ho oh, di nuovo 176 Non ci voglio credere che tattiche mi stanno facendo Sti ragazzi Cioè arrivano con una prepotenza Veramente assurda Ci sta regà le sto perde tutte Va bene così le perdo tutte Mamma mia regà Ragà se ci avete suggerimenti scrivetemeli Perché oggi è stata una catastrofe Fre fre Però ve la faccio vedere perché è andata così e... Lo so signori Se il video vi è piaciuto pollice in su Commentate condividete se non siete iscritti iscrivetevi. Iscr iscr al prossimo appuntamento che forse si giochi per tanto Adesso dove sono andato a finire in classifica? E diciottesimo E eh, regà questa mi fa giù la torre eh. Ma Allora che cosa cazzo ti riderai mai? Io dico no mortacci tua Ma che cazzo ti ridi? Io boh, ste cose ne le capisco, raga Io ste cose non le capisco io ste cose non le capisco Che cazzo te ridi? Mo voglio dire che sei ridi Mortacci tua A me me fanno rodi proprio rodi Vabbè lasciamo perdere ma Io te posso fa' così Te posso fa' così Che ridi sei sto grandissimo Faccio così Ok Ah, Non ci credo Mannaggia la miseria oh. Raga, no, vabbè, poi questo che cazzo se ride, mamma mia, raga, ma che se ride, t'avrà detto una botta di culo di quelle impressionanti. Poi, mamma mia, e che avete visto voi, raga? Che avete visto voi, raga? Cioè, E, e so, sono. Raga, vi giuro, non so come comportarmi in questo caso, cioè, eh, per me si è sminchiato qualcosa di grosso. Si è sminchiato qualcosa di grossissimo. Cioè, che cazzo ci faccio, questo? Allora... Deve essere successo qualcosa di malvagio in Clash Royale. Ma poi, corazzato, ma... Al... Allora... Quando scrivono corazzato, no? Relativo a cosa è corazzato? Cioè, nel senso... Rispetto a... Un... Cosa. Rispetto a cosa... Ragazzi è la peggior carta che potevano fare su Clash Royale, ragazzi La peggior carta che potevano fare su Clash Royale O almeno per me, eh Cioè io proprio lo scrivo nel titolo e Che cazzo, mamma mia, oh Mamma mia, quanta cazzo di cattiveria tutta insieme Seriamente, raga, quanta cattiveria Madre mia, oh Regà, tre moschettieri, io ve giuro, raga. Intanto non, non posso difendermi da una, una cosa. Allora, questo gioco, però, un po' è cambiato. Siamo sinceri con noi stessi, per favore, perché questo gioco un po' è cambiato. Non è possibile che uno ci ha contro i tre moschettieri e. Precisamente perde! Non è giusto! Io non posso. Cioè, avere tutto per tu. Cioè, mo, un pochino mi sto incazzando, ma cercherò di calmarmi. Vediamo. Che vedevo lì. Di... Posso bloccarli Posso fare così No, eh, no non sono riuscito Ma... Mannaggia, eh, no, mannaggia <ride> Raga, è impossibile, è impossibile Moschettiere non è morto Ma perché non è morto? Non è morto perché anche lui Come... è, è, è stronzo Quindi partiamo da questo presupposto allora guardate i danni che mi sta facendo quel maledetto, cioè mi ha buttato giù anche lui la torre. Va bene. Allora se non riesco a vincere questa partita perché fa veramente per 18 secondi no eh? 18 secondi no eh? Mio dio! Mio dio, ma fa bastardo! Mamma mia, meno male il minatore, il minatore, il mio minatore! L'unica cosa che io posso fare Attualmente È questa Il.. Allora, vediamo perché Sono No, sono obbligato ragazzi Questo c'è quel deck di merda Che spona tantissima roba Pesantissima Che non si sa come veramente fanno Guarda, le mie torri vanno giù C'è po'. E' tutto qui cioè, io posso pure buttarti tutta la roba che voglio. Ma come ti contrasto io tutta, tutta quella roba? Io non posso contrastartela. Ragazzi, c'è qualco un qualcosa di base che non funziona. Cioè, adesso io, cioè, quindi mi faccio un deck col pecca. E cago pecca come se non ci fosse un domani. Va bene. Va bene, vaffanculo, va bene. Ce l'avevo il mini pecca per, per, per contrastare quel domatore io, eh. Cioè io, io ce l'avevo, ma quindi giusto È giusto, è giusto È giusto Cioè avete capito quello che voglio dire Ma fra tanti, fra tanti abbiamo dovuto ritrovare un Cristo che aveva l'inferno Adesso io, adesso io, adesso io Voglio andare a vedere, voglio andare a vedere Poi dici perché la gente ha lasciato sto gioco Voglio andare a vedere nelle ultime partite, in quanti prima che io avessi veramente una carta molto costosa, focusabile praticamente solo dall'inferno, In quanti avevano l'inferno. Ma l'inferno non c'erano? Cristo Dio, se l'inferno non c'erano, perché cazzo ho appena ho messo sta merda de carta? Mi è uscita sta altra merda de carta. Allora, perché me dovete fare? Me dovete fare incazzare? Ma perché? Perché me dovete fare incazzare? Gioco di merda. Danno. Non è un danno così tanto per raccontarci Sapete ragazzi Mi hanno fatto danno No È un danno incredibile Io a questo punto zappo Ma zappo la vigna a questo punto Quindi Vediamo se in qualche modo puta caso Riusciamo a difenderci Ma Io vi posso garantire di no Io vi posso garantire di no Che non possiamo difenderci da questi deck Così Non possiamo Regà merda Se ci avessi avuto una palla di fuoco Una qualsiasi stronzata Avrei sicuramente difeso Molto meglio No perché no perché Perché non hai continuato su di lui Ti odio Ti odio Ti odio Affanculo Perché non me l'ha continuato su di lui Affanculo Porca puttana, oh. Porca puttana, oh. Mamma mia, oh. Cioè, qui potremmo anche essere. Guarda, oh, è stato incredibile, ragazzi. È stato incredibile. Ragazzi, è stato incredibile, ragazzi. No, qui devo. Ah, su... Cioè, non è possibile. Per... Rimango senza parole. Senza parole. Eh, non lo so. Regà non... Oddio regà, oddio regà, oddio regà Oddio regà, oddio regà Però questo gioco è part... Cioè, è proprio un figlio di puttana Per, hm. per fortuna di Dio Questa volta ce l'ho Ovviamente contrastato senza problemi Però io queste cose veramente ragazzi non le capisco Come fanno, cioè vedete e comunque anche il mio deck che non va bene, raga, non, non, non so, non so, raga, non so. Non è possibile, raga, questo, cioè, cioè, questi hanno una botta di culo impressionante. No, raga, questi non va bene, raga, questi non va bene. Non, non può essere una cosa del genere, no. No, no, raga, io lo sto provando, questo deck non è buono. Questo deck non è buono, amici. Questo deck fa cagare. Io ve lo dico, mi sta prendendo attacco di panico perché. Raga, no, non va bene questo deck. Ma quello di prima, come cazzo ha fatto? Come cazzo ha fatto? Quello di prima a one shotarmi la vita. Eppure io questi deck li so utilizzare. Non è vero, ragazzi. Non è vero, non è possibile che io trovo tutti i deck. Regà, mi sta venendo da piangere perché mi sta prendendo una crisi. Sto trovando tutte carte piccole! Che se io faccio i deck, quelli grossi, queste carte mi rompono il culo! Ma da quando è ritornata in voga la principessa del mio cazzo? Quando è ritornata in voga la principessa quando, ditemi, quando è tornata in voga la merda di principessa! Cosa che io questi deck li vedevo un mese fa! Io questi deck li vedevo un mese fa li vedevo. Cristo, fammi stare calmo. Fammi stare calmo, raga, perché non è possibile.